Spongebob vuole diventare un dio Il canale è questo qua Oh mio dio raga Questo è Spongebob Allora praticamente qua c'è Patrick Io lo sento che parla Però vabbè Nel senso parla in inglese Quindi ve lo risparmio. Guardate Ci sono tutti gli occhi appesi Ma che cavolo di ambiente è questo? Che cos'ha? Spongebob Ovviamente Patrick è sempre stupido, dice Ah, sembri che hai i brufoli sulla faccia Ma che cavolo? Eh, dice Patrick, che cosa vuoi fare quindi oggi? Beh, voglio mangiare il tuo collo E il collo di ogni persona che si trova davanti eh, Beh, che bravo Poi vuole anche mangiare gli occhi Che si trovano qua dietro E non essere intrappolato in questa prigione Spongebobbesca <ride> E quindi praticamente vuole diventare un dio E eh, ovviamente Patrick è stupido perché non capisce Ma... Patrick. Oh mio Dio, dice che non c'è rimasto più nessuno. Ok, SpongeBob, stai tranquillo, però capisco. Eh e eh, li ha ammazzati tutti. Mio Dio, guardate, sono tutti qua. Dice che non sono puri abbastanza per diventare dei. E io quindi adesso voglio ucciderli tutti qua. Sentite che brutto. Sentite. Dice che vuole più occhi. He's scaring me. Fear is nothing but a mortal construct. E vedete come parla, dice che è solo un costrutto morto. ma che cavolo? Raga, oh no, oh no, vuole prendere gli occhi anche di Patrick E ovviamente non se ne scappa, ma perché non se ne scappa? Patrick potevi andartene, però vabbè, sappiamo che Patrick la stella è un pochino stupido Nel senso, non credo che abbia un sistema nervoso abbastanza sviluppato ok questo è spongebob e e butta il corpo purtroppo del povero patrick e si è attaccato pure gli occhi di patrick bene Questo è il canale di questo nuovo video questo praticamente è spongebob che è attaccato dagli zombie e lui è tutto felice come potete vedere vabbè adesso c'è solo un cuscino però vabbè, si lava i denti Spongebob magari mettiti qualcosa non so dei pantaloni perché sai com'è un po imbarazzante tutto ciò Adesso si prende, si fa la sua bellissima colazione, si è appena svegliato. Sapete, sempre felice come fa il caro SpongeBob. Ma non sa, purtroppo, quello che sta per succedere. Non lo sa. Ah, quanto è felice. Mm, che buone queste... Carmen... Non so come caspita si chiamavano, avete visto? Non un nome strano, è già qua. Dice, eh beh, possiamo vederci dopo, Gary. Che praticamente sappiamo tutti che è il suo... Lumacone... Non ho mai capito che cavolo fosse quel coso, però vabbè, l'altro scrivetemi nei commenti se seguivate SpongeBob da piccoli, se lo guardavate, o comunque se lo guardate ora, non lo so. Sta succedendo qualcosa, come vedete, eh, lì nella cittadella di, di, di SpongeBob, che non mi ricordo più come si chiama, tipo, vabbè, insomma, scrivetemi nei commenti se vi ricordate. Mi chiedo che cosa è successo, dice Spongebob, mi sembra un po' bloccato però Spongebob, è eh, bene, dice, è tempo di lavorare perché lui era molto felice di lavorare al, a, ai suoi bellissimi crabby patti e sta per succedere qualcosa, ho paura di quello che sta per succedere, mi sto già cagando addosso, vabbè, insomma, lui va praticamente per la sua strada dove adesso uh, vede delle persone e qua c'è un, un malintenzionato zombie, ricordiamolo, sempre zombie. E qua potrebbe iniziare a succedere qualcosa. Pot eccolo. Che cosa è successo? Questa è un'epidemia probabilmente che ha colpito tutta la città. No. Infatti dovresti andare a nascondervi. E lui adesso lo guarda e dice hmm, Questo signore sembra che abbia bevuto troppo. Non ripetere questa cosa che ha fatto il signore. Bene, andrò a lavorare ora. Prenditi cura di te, eh? Signore, ci dice SpongeBob, Certo. Si prenderà sicuramente cura di sé. E probabilmente si prenderà cura di sé mangiandoti, Spongebob. A meno che tu non scappi abbastanza velocemente da poterlo uh, boh, seminare. Allora il signore qua si sveglia e dice... Aaah! Ed eccoci qua nel nostro bellissimo Crust Crab. Come caspita si chiama. Tutti quanti che mangiano, che peraltro io ho pure fame adesso, quindi mi stanno facendo venire fame. Brutti maiali, non mangiate così tanto perché ho fame, potrei... Anch'io vorrei mangiare il Krabby buonissimo di SpongeBob, chi è che non lo vorrebbe mangiare? Io da piccolo, tipo, quando avevo fame, mi ha fatto ridere che ho visto un signore un po' stupido camminare. Oh, eccolo qua, il nostro Squiddy, Patrick, la stella stupida, sempre addormentato, peraltro, ma che caspita fai? Lui che fa i bellissimi Krabby che non si rende ancora conto di quello che sta per succedere. Sì, questa è proprio la vita che ho sognato di avere, ci dice qua. Lavorare nel miglior uh, lavoro del mondo e fare i, i patti, insomma, i carabipatti. Non, non ci sarebbe niente di meglio di questo, niente che possa andare storto, eh? Mm. Diciamo che non è proprio così, caro Spongebob, infatti, voi qua non avete sentito niente, però io ho sentito. Ed era un, il rumore di una macchina. Che... Ecco, c'è cioè il signore... Cosa stava facendo, mi scusi, eh, non voglio sapere, non vo facciamo finta di non, di non sapere, ok? Oh mio Dio ragazzi, questa cosa qua è veramente brutta, ma non so nemmeno se posso farvela vedere, c'è praticamente una macchina presa sotto tutti quanti, oh mio Dio, e diciamo andiamo ragazzi, dobbiamo chiamare un'ambulanza, no, giustamente... Eh, però adesso come si risolve? Perché nel senso questa cosa non, sappiamo bene che non è stato un semplice incidente. E dice, oh mio Dio, questa... Allora, dice anche cose brutte che non si dovrebbero dire, quindi non ve lo dico. Perché dice parolacce, insomma. Quindi magari vorrei evitare di dire parolacce. Sala da bar. Allora, Patrick ovviamente non si pone domande. Lui è lì che, che guarda, tipo così, no? Tipo, ok. E SpongeBob... Um... Un po' si sta iniziando a chiedere Ma è proprio vero quello che ho detto prima Cosa sta succedendo Patrick? È letteralmente da mezz'ora che stanno andando avanti a dire Hey guarda che non ho, non ho internet Cosa facciamo? Cioè ho capito che siete disperati senza internet Però nel senso Ho capito Cioè nel senso Adesso cioè cercate di fare altro no? E questo sarebbe l'iPhone Avete visto? Oh santo cielo Dice penso che il mio telefono sia morto Ma mh, anche perché è fatto di pietra Tu che di <ride> Vabbè ehm, Scusate mi ha fatto un attimo ridere Comunque è strano che non ci sia il segnale da nessuna parte Ed ecco l'ambulanza che finalmente arriva Ora forse che peraltro la potete anche sentire Ora forse sta per succedere qualcosa No magari ehm, Per favore non fate vedere però Altre cose brutte Perché qua ne abbiamo viste abbastanza Ma infatti ma perché l'ambulanza se n'è andato Cioè l'ha detto anche il signore qua ma perché l'ambulanza se n'è andata? Io solo ora me ne rendo conto. Cosa è successo? Cioè, non si è fermato. Che cosa, cosa vuol dire questa cosa? Perché nessuno si stoppa per noi, cioè si ferma per noi? Eh, appunto, è strano. E forse perché in realtà è pieno di altre mille emergenze. E qua c'ho le breaking news, ovvero tipo le news che vanno, che, che dicono la TV. E adesso questo il signore dice, attenzione a tutti i cittadini, questo... Non è tipo uno scherzo, è una cosa seria, no? Ripeto, questo non è uno scherzo. C'è un'epidemia, una crisi che sta andando, che, che sta, insomma, che è presente. C'è un virus che si sta diffondendo fra tutti noi ed è un virus, ovviamente, zombie. Ehm, non sappiamo come questo sia venuto fuori, questo virus. E, mh, ho paura che però YouTube se pronuncio quella parola. Meglio non pronunciare più quella parola. E stiamo ricevendo dei report di, di persone che stanno avendo brutte cose Stiamo chiaramente cercando di risolvere il tutto per poter offrire il prima possibile un servizio di protezione ai cittadini Chiaramente questo però um, è un po' difficile qua nella cittadina Perché eh, moltissime persone stanno chiedendo aiuto e cerchiamo di farlo in tempi apprezzabili Chiaramente ehm, controllate sempre il canale 11 e le interruzioni si sono cioè le, le trasmissioni si sono interrotte e dice dobbiamo scappare via questa qua tutta quanta spaventato Ehi, hey, tranquilla puff mama. Non eh, non sappiamo che cosa ci sia lì fuori effettivamente è vero mai scapparsene cioè allora se sei in una situazione di sicurezza non devi scappare, dico in sponsor. Poi dopo adesso, eh, ovviamente, non, uh, non è da contestualizzare nel mondo reale. Non so che cosa, che cosa ci potrebbe effettivamente essere fuori. Vabbè, poi non ho letto. Ok, um, non avete sentito le news? Beh. Io non vado fuori, dice la signorina, tutta quanta innervosita. Lui probabilmente vedrà un'occasione per fare dei soldi, come al solito, no? Cioè, nel senso, è, è chiaro. E dice, ehi, tranquilli tutti quanti, eh, è pieno di, di cibo qua. E questo è un... c'è anche un... un... Uh, bunker. Eh. È meglio che, che noi restiamo qua, tutti quanti al protetto. Ed effettivamente, finché non succede niente, state lì che eh, nel senso va tutto bene, no? Ok, Spongebob dice, è eh, Mr. Krabs. Ah, vabbè, praticamente il signor uh, tizio gli ha detto di fare i Krabby Patty a um, Spongebob. E adesso è tutta notte che piove. Certo, c'è una pioggia pio un po' particolare, no? Non è proprio normale. E ci sono gli zombie probabilmente fuori. Bene, sarebbe giunto il momento, ragazzi, di uh, trovare una via d'uscita alternativa da questa situazione se non riuscite a fare niente beh potete uscire dal tetto oppure potreste scavare sottoterra e uscire da lì solo che chiaramente è un po difficile quindi potresti adottare delle strategie come ad esempio cercare di attirare gli zombie in un certo punto e poi praticamente scamparvene oppure uccidere la maggior parte degli zombie in un certo punto dico nell'eventualità che possano entrare all'interno potreste comunque adottare diverse strategie io ora però chiaramente non vorrei essere in voi Cioè in realtà un pochino vorrei provare a vivere un'avventura come questa Però probabilmente morirei conoscendo Quindi non voglio più viverla Dice sono spaventato Beh giustamente qua sono tutti quanti spaventati C Cercano anche chiaramente di mh, incoraggiarsi a vicenda perché Chiaramente insomma guardate qua dietro è pieno di zombie Siete tutti quanti circondati voglio dire Qualche cosa ve la farete, cioè, qua, dico, qualche preoccupazione ce l'avrete, no, magari, dico io. E qua c'è il povero Mr. Kreb che è triste, perché guarda il suo amore, che è un elefante, eh, o un delfino, che cavolo è, e, mm, ed è rimasto al buio. Ho oh, un, un piccolo presentimento, una piccola paura. Non vorrei che adesso... Questa ehm, cosa di luce che se n'è andata via. Voglia effettivamente significare che gli zombie stanno per entrare. Perché se no sono tutti spacciati. Perché avrebbero dovuto attuare prima delle strategie. Avrebbero dovuto magari scapparsene. Perché allora, chiaramente non sapevano che gli zombie magari potevano entrare qua tutti quanti, eh, diciamo, potevano circondarli. Però è finito il video. Mm. Allora, questa è la seconda parte del video. Vorreste che continuiamo? potremmo effettivamente continuare a reagire se vedo che vi piace chiaramente e se mi commentate che volete farlo e che volete appunto continuare il video ovviamente e quindi chiaramente faremo anche la seconda parte se voi volete ripeto e ovviamente iscrivetevi al canale ricordatevelo attivate la campanellina e lasciate like sempre le tre cose per poter restare protetti dai mostri cattivi che vogliono farci fuori tipo non lo so se funziona davvero però leggende narrano di sì quindi mi raccomando è sempre meglio farlo che non farlo e ci vediamo al prossimo video